Dicono che questa riforma semplifica, è falso, questa riforma renderà ancora più complicate le procedure parlamentari, eh, si passerà da quello che si chiama il bicameralismo perfetto a un bicameralismo pasticciato, enormemente pasticciato, perché questi articoli sono scritti male, in modo indecente e pensati in modo ancora peggiore. Creano una confusione gigantesca tra poteri rispetto alla quale eh, solo uno se ne avvantaggerà, il vertice, il leader, il capo, l'uomo solo al comando e di uomini soli al comando non ne vogliamo.